Questo è anoberb senoside. È una creepypasta orribile. È un, una creatura veramente bruttissima. Io lo sto guardando. Ha distrutto con la motosega la porta della chiesa. Almeno questa mi sembra che dovrebbe essere una chiesa. Vado un attimo a seguirlo perché questa è una nuova avventura nel mondo magico e pauroso di Dunis. Che cavolo è? È veramente una chiesa ma perché... No, mi sa che... Spero che non mi abbia visto. Cosa sta facendo lì? No, no, no. Devo, devo andarmene immediatamente via perché mi sembra che... Oh no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Guarda, ma cosa, cosa ha in mano? Vedo che sta facendo una cosa ma non sto capendo bene cosa Ok, andiamo immediatamente via perché questa cosa non mi piace, non mi ispira Secondo me qua c'è qualcosa di veramente oscuro Questo villaggio mi sembra maledetto E io dovrei aspettare dei miei amici che arrivino in questo mondo Ma mi sa che non sono ancora pronti a venire Perché è troppo, troppo pauroso Inoltre sono ancora in viaggio purtroppo Allora, questa è la mia base momentanea che andrò a prendere E c'è una pe capra Non so che caspita sia Eh sì, questi sono scheletri Oh no no no, sto sentendo lui È proprio lui raga È proprio lui, ok Allora, mi raccomando restate con me Perché ho paura, ho troppa paura Dobbiamo spiarlo, dobbiamo capire bene Che caspita abbia in mente. Che, che cosa ha in mente... Sta nella casa e si sente proprio, proprio il verso della motosega Allora, io direi di prendere prima di tutto degli oggetti qua E ho una mossa Nel caso lui si faccia molto più pericoloso Ricordiamolo, è una creepypasta molto potente Adesso vado un attimo fuori a vedere cosa sta facendo Perché questa capra mi sta uccidendo? Non è normale come cosa No, no, no, no, no, no Perché la, la capra mi ha fulminato No, non è possibile sta cosa Scusami un attimo, com'è possibile? Aspetta, aspetta, mi sta ammazzando. Come... Che capra è sta cosa? Cioè, non è normale. Devo entrare nella casa, sennò mi ammazza. Ma non sono normali ste capri qua che fanno cose. Oh mio Dio! Oh mio Dio, no! Oh mio Dio, no, no, no, no, no, no, no. Oh mio Dio, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, come faccio ad uscire? Devo distruggere qua le cose? No, no, no, no, no, no, distrutto. Porco zio! Zio svizzero! No! Aiuto! Aiuto! No, no, no, devo, devo, devo andarmene via! Uso la spada, via! Scappiamo! Via, via! Ok, siamo in pericolo, raga! Siamo in pericolo, dobbiamo, dobbiamo distrarci, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo, dobbiamo dirgli di non fare niente. Come faccio a dirgli di non fare niente? Non è normale questa cosa. Aiuto, aiuto! Ah! Ok, allora, sembra che non ci sia per il momento. Ok, lo vedo, è lì. Sta, tipo, aspettando che io... Vada in quella casa No, no, non deve permettersi di entrare in quella casa Lì ci sono i miei materiali Ci sono i miei materiali Non posso lasciarli là Come faccio a lasciarli? I miei materiali Per il rituale satanico Cioè volevo dire per il rituale Per lo spirito di Basta questa capra che mi sta uccidendo Perché poi si diverte a distruggere le case? Ha distrutto di nuovo pure questa casa Lo vedo, è proprio qui Sta, sta avendo un martello in mano e poi era uscito dalla mia casa, non so perché, sono stato un po' a spiarlo. È veramente strano, si comporta veramente in maniera strana, però è molto interessante spiarlo, perché questo è No Barbus Enocide e appunto questa nuova creepypasta che mm, ha fatto... Cioè, allora, Enocide ricorda genocide in inglese, che praticamente è, vuol dire genocidio. Infatti lui si sta mangiando tipo, sembrano tipo degli organi, no? Guardate quanta carne, quanti cuori ci sono, ci sono pure degli scheletri, si vede che effettivamente... Eh, ricorda genocidio, quindi effettivamente lui avrà ucciso tante persone, purtroppo. E, e io, mh, questa cosa mi viene anche da dissociarmi perché è veramente brutta. Però cosa sta facendo lì sotto? Sembra che stia facendo... Sta scavando, guardate, guardate, cosa sta facendo? È veramente strano. Mi sembra... Aspetta, mi sembra che abbia aperto una, una chest. Oh, intanto dobbiamo anche stare attenti a non farci vedere perché secondo me lui... Aspetta, aspetta, scorro un attimo e aspetto che se ne vada da lì perché... Appena se ne va io vado a vedere un attimo cosa uh, c'era là sotto, perché secondo me c'era una chest, e non vorrei dire, ma questa chest secondo me rappresenta qualcosa, un suo segreto, un qualcosa che lui effettivamente ha. Adesso magari vado in questo fiume e cerco di andare immediatamente perché mi sto già un po' rompendo le scatole di aspettare dietro al suo sedere, cioè, ora è, è Aeno Barros, nel senso io sono Dunis, so non è che posso aspettargli dietro, no? Ok, e se ne sta andando per fortuna, ok, perfetto Adesso entro, ok, andiamo, andiamo Eh, attenzione, stavo guardando da questa parte dobbiamo stare, attenti, dobbiamo stare attenti, forse potrebbe essere una trappola Forse lui, aspetta un attimo Ho una minima idea di quello che sta per succedere mi sa che è una trappola. Vado sottoterra e da sottoterra io No, però no, non ho voglia di stare sottoterra. Ho paura che lui mi spii. Mm, mannaggia, però devo. Aspetta, aspetta, aspetta. Ho un'idea. Devo andare da questa parte. Perché se vado da questa parte riesco meglio. Basta che scavo qua sotto, non devo nemmeno scavare troppo. Quindi vado così. Aspetta, faccio così. Scavo. Ok, andiamo da questa parte. Perché evidentemente, vedete, lui è qua sotto? È qua sotto. Ho visto che ho sentito anche una cesta. Che lui stava nascondendo qualcosa. E io non vorrei dire, ma questa cosa è abbastanza inquietante. Ok, aspetta. Mi chiudo qua dentro prima di tutto, porco miserio. No, non, ha non ha visto, non ha visto, vero? Ti prego, dimmi che non ha visto. Allora, prima di tutto, lui qua non ha chiuso, vero? Ok? Dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare velocemente. E ha tanti cuori, tante orecchie là sotto. E c'ha la motosega, raga. Io ho so paura. Allora, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Sento una presenza che mi spia. Chi osa disturbare il mio riposo Nel mio villaggio Tu sarai condannato Ricorda queste parole Dice lui Ok um, Devo immediatamente rimettere questo libro per... No raga Si ah! Raga, raga, raga, raga, raga, raga, no, come faccio ad uscire? Raga, ah, via, via, via, via, via, via, via, via, via, mi sa che mi ha capito, mi sa che mi ha capito, ok, ok, ok, mi ha trovato, come caspita ha fatto a trovarmi, accidenti, sono stato pure steltissimo, ma sto qua è molto più forte di quanto pensassi, accidenti, ok, devo immediatamente andare a fare il rituale prima che lui, allora, prima di tutto spero di perderlo di vista, ok, no, no, no, non sono qua dentro, non sono qua dentro, allora, eh, le cose per il mio rituale sono queste qua, io pensavo di non averne bisogno, invece ne ho bisogno, e come, purtroppo, perché se non lo faccio ora, lui potrebbe veramente decidere di farmi fuori, e non ho voglia sinceramente di morire in questo. Sono troppo giovane per morire. Quindi adesso prendo queste torce, prendo queste cose e mi faccio un rituale. Dove lo faccio? Lo devo fare in casa. Quindi mi scavo. Ste, questo legno, questo coso. Perché veramente non mi interessa se questa cosa serve per mantenere il tetto su. Cadesse pure il tetto, ma l'importante è che adesso io faccio questo rituale qua sopra. Oh mio dio, no, no, non no, mi deve sentire. Se, se scopre che io sono qua sopra. E la fine, allora faccio così, metto le torce. Come, caspita, era il rituale. Allora faccio. Era. era ok, così? Allora, le torce così... No, no, no, no, no mi ha distrutto, mi ha distrutto il mio rituale, come faccio a farlo ora?